È fuori controllo! Mettete in salvo! Se non lo fermo, può distruggere l'intera esistenza! Hai ricevuto gli ordini! Ora vattene! Farò quello che avremmo dovuto fare dal principio! Andrò dai sette! Hai fatto un giuramento! Stai tradendo ciò per cui abbiamo la lavorato! Oh, mi servirà! Dai! Vieni! Lui. preso! Oh, oh. ¡No! ¡No lo de ahí, ¡Jos! ¡Jos! Dai! Oh, incredibile! Ha funzionato davvero! Senti, so che non hai motivo di fidarti di me, ma... Oh, no. aspetta, torniamo! Torniamo! No! No! Geno! Posso portarti Geno? E le sorelle? Posso portarti tutti, ma dovrai aiutarmi a riparare qualcosa. A fare fatto... Per ora. Oh, molto rassicurante. Mettiamoci al lavoro. È il nostro biglietto verso casa. Non farmene pentire. E fa preparare quel looper. Non abbiamo molto tempo. Cooper. Di nuovo tu? Lascia stare! Datti una svegliata! Stiamo salvando la realtà! Cosa hai fatto al punto zero? Non è colpa mia! C'è stato... un. È tutto ingarbogliato! Non so se posso aggiustarlo! Non ci arrenderemo! Chi ha parlato di arrendersi? Aspetta! Quando il a zero inizierà a crescere, non si potrà tornare indietro. Ci sono dei portali! Non va bene! E quelli non sono portali. La realtà sta andando in pezzi! Quindi. li chiudiamo? Tu che dici? Ok, ci pensiamo noi. Sì, vengo! l'instabilità possono peggiorare. Attenzione alle ondate di realtà! Roger, staremo attenti! Le ondate di realtà possono tramutare tutto il mondo. Sono una farfalla. Quella era grossa! Tutto bene, raggiù? Ora sono una farfalla, quindi... No! Direi che tocca a te. Sarai i miei occhi e orecchie. E braccia. E gambe. Dovrai chiudere quei portali. Ci riuscirai? <s> <s> certo che sì. Andiamo. Dovico che sia un buon segno, ma è bellissimo. Ottimo oh, lavoro! Ma mi servirà più tempo. Non fermarti! Ricevuto! Vedo altri tre portali, ma il prossimo è molto lontano. Se solo potessimo... Oh, oh, oh, oh! Posso teletrasportarmi? Giù! Dobbiamo evitare i cacciatori! Uh, come l'ho detto? Uno spiacco! Ho passato la vita a studiare il punto zero. Dobbiamo essere più e veloci. Non posso continuare per sempre. Resisti! Stiamo andando verso il terzo portale! No. Uh, I lupi sono una novità, eh? Wow! Le realtà alternative si fanno strada. Meglio se ci muoviamo. Oh, Dada! Pensa per gli erumani! Pensa per gli erumani! Pensa per gli erumani! Credo che la realtà te l'abbia con me. Sì. Benissimo, continua. Come va lassù? Eh, troppo. Dovete procedere. Sì. Ne manca uno solo. Resisti. Abbiamo compagnia. Ora potrebbe servire una di quelle ondate di realtà! <ride> Quello è l'ultimo! Credo che ci siamo! Oh! oh, oh. Che roba! Il prossimo bancho è fondamentale. Ehi, tutto bene lassù? Non basta. Non riesco a farlo. Forse posso contenere l'esplosione. Si sta chiudendo dentro. Non devi farlo. Ce ne andremo solo quando avremo finito. Ha bisogno del nostro aiuto forza. Thank <laughs> you. Carlo, così resterò nel loop! Dovremo combattere per tornare indietro. Qualunque cosa succeda, non mollare! Ti troverò e mi dirai tutto! Ti do la mia parola! E si! Sì. Ah!